buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi un video molto molto bello spero interessante sicuramente perché trasformerò il mio impianto di irrigazione manuale a digitale controllabile semplicemente con lo smartphone quindi da qualunque parte del mondo io schiaccio il pulsantino e mi parte l'irrigazione è un bel progetto ci sto lavorando da un paio di mesi sto studiando un po i componenti oggi mi sono deciso di, di farlo di realizzarlo e vi faccio vedere tutti gli step eccoci qua bentornati partiamo dal sonoff il 4ch pro brevemente per i non addetti ai lavori è un interruttore wifi praticamente lui dispone di quattro interruttori controllabili sia meccanicamente tramite i suoi pulsanti che con lo smartphone attraverso un'applicazione e attraverso la rete wifi della casa io l'ho già smontato, dentro si presenta così. Ora ci sono degli switch per fare in modo di abilitare altre funzioni che io personalmente non conosco e quindi non ve ne parlo, però vi dico il settaggio da eh, impostare per avere una funzionalità base che è quella che serve a noi. Allora il mio programma è questo, io utilizzerò tre dei quattro canali, col primo canale aziono la pompa dell'acqua, col secondo canale aziono la parte destra dell'orto e col terzo canale la parte sinistra dell'orto quindi il primo canale deve lavorare sempre quando io li do decido di irrigare e poi decido se eh, azionare il secondo o il terzo canale cioè la parte destra o la parte sinistra dell'orto o entrambe ora come ora non ho toccato nulla degli switch delle impostazioni di fabbrica quindi questo mi permette di schiacciare abilitare la pompa contemporaneamente abilitare il primo canale e il secondo canale e poi spegnerli con gli switch si può fare in modo che un canale azionato disabiliti quello che era già acceso prima, non è il nostro caso, a noi non serve, la pompa serve sta sempre accesa. Quindi lascio tutto così e vedrete che è un progettino interessante. Perché è nato questo progetto? È nato perché... La sera io purtroppo sono fuori per lavoro e l'irrigazione alla sera non riesco a darla quindi salta il giorno dopo. Il giorno dopo magari faccio un altro turno, faccio il mattino, la sera sarei libero, ma magari sono impegnato per un'altra cosa, insomma alla fine saltano le irrigazioni e con questo pro progetto qua ovvio al problema. E il bello dell'applicazione, dopo ve la farò vedere sul telefono, è che si può anche programmare il giorno e l'ora ripetitivo lui parte sempre alla stessa ora lo stesso giorno e oltre all'applicazione manuale se io decido di farlo andare il mattino invece che la sera semplicemente l'applicazione mando avanti e via per abilitare il ramo destro il ramo sinistro del, dell'orto ho comprato due elettrovalvole sono queste qua le danno senza raccordi i raccordi le dati io queste sono normalmente chiuse nel senso che quando non c'è corrente loro ovviamente sono chiuse c'è il pistoncino che chiude e l'acqua non passa Affinché funzionino, schiaccio il pulsante, si eccita l'elettrocalamita, mi apre il pistoncino e passa l'acqua nella durata che poi voglio io. L'ho già provato, funziona, quindi questo anche è un componente fondamentale per il progetto che voglio fare io. allora Funziona tutto a 220 volt quindi i contatti volanti che vedete poi in un secondo tempo spariranno, mi sono serviti soltanto come test. Però voglio rimontarlo esattamente così per farvi capire, per farvi vedere come funziona questo può essere alimentato sia a 220 che in un range in corrente continua da 5 a 24V quindi se avete un alimentatorino volete alimentarlo in corrente continua entrate da qui altrimenti la 220 entra da qua ci sono vari modelli, varie marche, io ho preso un 4 canali perché so che mi servirà il 4 canali allora abbiamo qui sulla scatolina ecco, lo schema di funzionamento adesso poi vi spiego abbiamo il neutro a sinistra non occorre cacciaviti, non occorre nulla, basta premere infila il filo si lascia la molla di ritenzione torna su e tiene il filo fermo molto comodo sto usando i fili che avevo in casa da due e mezzo non sono il massimo andrebbero quelli da 1,5 però li trovavo questi ecco questa è l'alimentazione vi metterò poi lo schema sono impressione io ho utilizzato questo schema di collegamento qua è molto semplice c'è un codice iq code lo si inquadra con la fotocamera vengono fuori tutti gli schemi elettrici ma questo ve lo lascio anche sopra impressione lo troverete anche sul blog se riesco a fare l'articolo in pratica fase e neutro entrano nel 220 se parliamo del primo canale entra la fase e mi esce la fase poi che va al motore mentre il neutro lo prendo direttamente da fuori È molto intuitivo bisogna solo fare attenzione perché lavorando col 220 bisogna fare un pochino di attenzione, adesso volevo solo farvi vedere come funziona ok, attacco la corrente lui comincia a lampeggiare, vedete ecco adesso è alimentato se collegassi il primo canale non lo collego perché devo ancora mettere i fastom quindi lo faccio, ve lo faccio vedere in un secondo momento scatta il relè, ho acceso il primo canale secondo canale, terzo canale e così via per spegnere, processo inverso questo va collegato in wifi adesso lo spengo il collegamento in wifi è molto semplice, ci sono anche le istruzioni che vi indicano come fare, sono in inglese o in cinese. Io sono riuscito ad arrivare all'inglese ancora al cinese, non l'ho imparato, ma è, è, è veramente semplice. Per collegarlo alle Fi il, il procedimento è veramente semplice, si scarica prima l'applicazione e che è questa qui. Dopodiché si preme per 7 secondi un pulsante qualunque. Lui si connette col wifi, dovete fare rileva al dispositivo sul cellulare, vi chiede la password del wifi, del wifi e poi vi chiede la registrazione eh, con un'email, vi dà un codice di controllo, inserite, procedete come vi dice lui, è abbastanza semplice e intuitivo. Una volta che si sono accoppiati i due dispositivi, funzionano in simbiosi, ve lo faccio vedere, ecco qua, semplicemente, apro l'applicazione, l'ho già nominata irrigazione 1, canale 1 eccolo lì, spengo canale 2 quindi questo mi dà la possibilità di poter pilotare da remoto i miei dispositivi e tenete conto che io al momento non sono in wifi col cellulare perché ho già fatto tutta la, la configurazione ovviamente se mi trovo fuori casa il wifi non funzionerebbe perché sono lontano da casa quindi funziona con un server loro Bene, collego i fastom e vi faccio sentire poi come aziona l'elettrovalvola. Vi mostro brevemente il collegamento che ho fatto. Questi due li ho scocciati perché portavano tensione. Prima non me ne sono accorto, però fate attenzione se usate questo sistema perché parliamo di due eventi, è pericoloso. Eh? Il circuito è molto semplice. Entro con il, la fase neutro qui, nei primi due, li sdoppio ed entro direttamente nel sono off e quindi lui è alimentato poi entro con una fase nel primo canale esco dal primo canale e mi collego all'elettrovalvola il neutro dell'elettrovalvola arriva direttamente dalla rete e quindi l'ho preso da qui quindi adesso sentirete scattare sia questo che l'elettrocalamita mi avvicino col microfono vengo Lui apre passa l'acqua ovviamente questa la metterò poi sul secondo canale qui metterò la pompa eh? è giusto per farvi vedere bene finito questo adesso cosa succede devo integrare tutti questi componenti qua dentro ma non solo ho anche uno dei due range extender wifi che già avevo in casa perché sono in campagna e lì il wifi non arriva ho dovuto mettere un range extender giù in cantina con quello sono arrivato più o meno all'altezza di, di dove andrà questa, questo sistema e con questo riesco ad avere una tacca più che sufficiente poi per pilotare il tutto ho fatto una prova di, di connessione ho cioè un mega e mezzo eh, fin troppo dire, non, non, occorre, non devo scaricare dati però mi serviva un segnale abbastanza stabile se vedo che ho qualche difficoltà, allora a quel punto, siccome in cantina mi arriva la rete fisica col cavo, acquisterò uno sotappiatore, uno lo porto all'altro Ranger Extender e poi da lì ovviamente col segnale forte ho più possibilità di amplificare il segnale con questo qui che si trova giusto giusto qua dentro si troverà dentro la scatola mi aspettano un po' di collegamenti ve li faccio vedere così giusto giusto velocemente è un lavoro abbastanza noioso ma ehm, ci tenevo a farvi vedere un attimino gli step di questo impiantino qui vorrei solo fare due parole sull'interfaccia ewee link l'interfaccia a mio avviso è tanto semplice quanto eh, poco articolata nelle sue funzioni, nel senso che una volta che abbiamo impostato i vari canali, nel mio caso pompa, la pompa è un canale 1, poi ho le due parti dell'orto, il 2, il 3, il 4 è libero. Lui ci dà la possibilità di fare due cose, la programmazione e il conto alla rovescia. Se vado su programmazione, lui vede ogni canale esattamente come un canale se, ovviamente, e ho soltanto la possibilità di dargli due comandi, acceso, on, spento off quindi io devo dirgli fra due ore tre ore cinque ore qualche qualche i minuti che decido di dargli accenditi e faccio salva perfetto ora vedete il canale 1 diventa on solo una volta fra 3 ore e 55 se lo voglio spegnere devo aggiungere di nuovo il comando andare su off Ecco qui. E digli, che ne so, fra tre ore, fra 4 ore e 53, per esempio un'ora. Salva. Ecco, in questo caso vedete, lui ha il canale 1 on fra 3 ore e 55, il canale 1 off fra 4 ore e 53. È un po' macchinoso, onestamente. Io avrei preferito magari un calendario con l'orario. E con i giorni della settimana, comunque si può anche ripetere giorno per giorno, ma non lo trovo un granché. Per cancellare la programmazione si va semplicemente sopra, si apre di nuovo il menu, rimuovi e si rimuove la programmazione. Trovo onestamente più utile il conto alla rovescia, ovvero io faccio partire Ora la pompa non la faccio partire, ma faccio partire il canale 2, il canale 3 per esempio. Contro la rovescia, qui avevo già creato qualcosa di ieri, più, allora il canale 2, eccolo qui, lo spengo, quindi vado su off, fra 30 minuti, perfetto, eccolo qui, canale 2 diventerà off, fra 30 minuti da adesso, sono le, le, scarso le 10, 10.27. Questo bisogna ripeterlo ogni volta. Anche questo non è il massimo dell'intuizione, soprattutto della semplicità. Personalmente avrei preferito un'interfaccia un pochino più completa, appunto come vi dicevo, con un calendario, con un orario programmazione settimanale giornaliera comunque va bene lo stesso insomma l'applicazione è gratuita si scarica dall'applicazione di google o di apple cioè per tutti e due i tipi di telefono e si interfaccia perfettamente con il off si chiama EU link ovviamente per arrivare a questo punto bisogna fare la registrazione mettere dentro la mail avere il codice di conferma da parte loro che è immediato e si va avanti nella, nella registrazione del programma e via questo è quello che io ho imparato in questi giorni di utilizzo, poi magari ci sono funzioni che non ho ancora visto e devo, devo studiarle mano a mano. Così come le funzionalità del Sonoff vi ho fatto vedere soltanto quelle che a me servivano, le altre non le ho ancora imparate quindi non ve ne parlo. Ho continuato a lavorare per un po' sia ieri che stamattina e vi aggiorno un po' sui progressi fatti allora ho trovato una ciabatta a basso profilo e eh, giusto giusto ci sta il um, range extender del wifi con il coperchio e proprio la sua posizione ho dovuto cambiare tutte le spine perché mi servono quelle a basso profilo non quelle alte ora dovrò poi collegare tre componenti la pompa e le due elettrovalvole tutte e tre prenderanno la fase dal son off e il negativo da qui quindi uscirò con tre fili diversi ho oh, i fili, quelli simili a questo, con dentro i tre fili blu, marrone e terra ovviamente la terra non la userò, per non avere fili volanti utilizzerò questi tre tipi di fili qua adesso andiamo direttamente sul campo nel frattempo ho fermato con la colla a caldo la ciabatta e la morsettiera fermerò poi anche il son off e questo in qualche modo poi lo dovrò posizionare tutta l'alimentazione la prende dalla ciabatta da qui a me arriva la 220 con una presa dentro un pozzettino esterno e utilizzo questo sistema ho utilizzato questo sistema perché? perché se c'è qualche problema stacco semplicemente la spina porto via il tutto e ci lavoro invece che lavorare sul campo posso lavorare poi a casa insomma andiamo sul campo e vi faccio vedere il resto bene questa crocchio è finito adesso poi dovrò aggiustare tutti i fili, tutti i cavi elettrici isolare bene qui adesso mi invento qualcosa, volevo solo fare una prova insieme a voi questi fili ovviamente poi li dovrò legare in qualche modo. Ho terminato l'impianto qua su, questo mi va bene perché sono sopra al bidone dell'acqua da 1000 litri e ho un'attacca di wifi che è più che sufficiente per quello che devo fare. Adesso proviamo insieme, ho azionato la pompa, quindi ho dato il via sullo pulsante che c'è sul corpo della pompa, ho aperto l'acqua, questa dovrà rimanere sempre aperta, cominciamo con l'applicazione, il canale 1 e la pompa, Perfetto, canale 2 dovrebbe essere quello di sinistra, bene, canale 3 dovrebbe essere l'altro, un po' più debole ma c'è. Quindi per irrigare semplicemente pompa, canale, canale. Che soddisfazione? Ragazzi non potete immaginare che soddisfazione e che pensiero in meno perché era diventato poi un problema dover irrigare coi turni, fare la notte, fare la sera è un problema. Quindi così anche per lavoro clicco sull'applicazione e lui, sì, lui irriga. Il prossimo step sarà quello poi di mettere un sensore di livello dell'acqua perché se no non so mai quando... Ho finito l'acqua giustamente e la pompa non va bene che gira a vuoto sì, in chiusura solo per dirvi ho portato una modifica l'uscita troppo alta della pompa mi dava poca pressione così va molto meglio ora provo a farvelo vedere che sono col cellulare ecco qui ecco qua adesso ho attaccato l'altra di là sulla destra ho meno pressione non so il perché comunque ci sto lavorando spengo tutto vi dico le ultime cose allora ho isolato tutto con la colla a caldo ma non basta Adesso farò una copertura fissa così che non, non, non vi arrivi neanche una goccia d'acqua, dovrebbe tenere lo stesso, comunque tenete conto che la corrente arriva dal quadro della cantina dove c'è ovviamente il salvavita, quindi mal che vada salta salvavita, ma non voglio arrivare fino a quel punto quindi adesso isolerò tutto con un qualcosa. Ho isolato la cassetta, anche tutte le viti, ma anche qui metterò una copertura giusto per non fargli arrivare l'acqua diretta. Sto facendo andare il primo canale, ho impostato 30 minuti, eh, come conto la rovescia. Guardate lì, funziona tutto. Adesso, finito il primo canale, farò il secondo, perché insieme non ce la fa la pompa. E via. Nel frattempo sto finendo la pacciamatura con la paglia, così il terreno rimane umido più a lungo. Qui, come vi dicevo, ho il primo range extender, il primo dei due. È un uh, TP-Link, vecchio tipo, ma molto buono, ha cioè le antenne direzionali, mi trovo molto bene. Lui raccoglie il segnale che arriva dal piano di sopra, ci sono sp muri spessi anche un metro, quindi va bene così, riesce a raccogliere un po' di segnale. Lo irradia nella campagna e ci ritroviamo qui, ora vi faccio vedere. Qua sotto, questi alberi, c'è la cassetta l'altro range extender, qui ci sono contenitori dell'acqua lì e lì in mezzo alla vegetazione c'è l'altro ricevitore e trasmettitore. Bene, spero che questo video vi sia stato in qualche modo utile, magari vi ha dato un'idea per fare qualcosa, se riuscite a farla 12 volte è meglio e tutto più sicuro. Eh. Io dicevo già la pompa Do 220, visto che funziona va ancora bene, ho tenuto questa e ho dovuto adattare tutto il resto. Sono contento, è stato un lavoro, mi ha portato via un paio di giorni, una spesa di circa Spicchiamo un attimino, se dovete acquistarlo questo costa una trentina di euro, il son off costa una quarantina di euro, beh, le trovalvole costano 15 euro l'una, quindi 15, 30, 70, 100, 100, 150 euro tra tutto e avete risolto completamente il problema di irrigazione a distanza. Se vi è piaciuto questo video e volete condividerlo ve ne sono grato, se volete mettere un like, un pollice in su anche. È tutto per questo video, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.